Zombie Apocalypse Eccomi qui Dunque ragazzi, come state? Ho appena finito di mangiare E adesso sto facendo un altro video per voi Dunque ho mangiato Dalla pasta con la panna e, e niente Sono qui a riposarvi un po' Non sto dormendo perché, cioè, non dormo di pomeriggio perché tante volte non mi va. Quindi è comunque a fare un video per voi. Dunque, di conseguenza il trucco non se n'è andato. È tutto qui. E, vabbè, un po' sì, alle parti qui. Perché mi sono un po'... come si può dire? Sono andata, la, sono andata un po' fuori quindi sono... Non, come si può dire, eh, se mi sono un po' palpeggiata con la mano perché mi sono un po' appoggiata mentre guardavo la televisione, nulla di che, comunque, per capirci, io ho fatto un po' così, quindi il blush se ne è un po' andato da quelle parti. Comunque niente, mh, tra poco mi lavo i denti perché non li ho ancora lavati, però vabbè dettagli e niente, eh, spento la tele perché tanto non la stavo ascoltando poi si vede poco e niente di tele nel senso che la, la televisione fa veramente pietà fa pena perché non si vede niente e poi anche perché la televisione è un po' instabile nel senso che non si vede nulla o l'antenna è messa male da su dal mio terrazzo o la televisione sta andando a farsi benedire, non lo so, non ve lo chiedete perché non ho idea di cosa stia succedendo quindi praticamente eh, adesso io tra poco non lo so, o pulisco casa o mi dirigo a fare altri video di che ho mente io da tanto tempo che non ho ancora messo in atto vabbè non voglio fare promesse perché poi so che non le mantengo quindi voglio vedere cosa riesco a fare. Volevo pulire un po' la mia stanza, ma lo rimando al fine settimana. che è meglio tra venerdì e sabato, che sono i giorni che preferisco di più pulire la mia stanza e fare i video di pulizie, with me, Witty me, come si chiama? Cleaning. Witty cleaning, non mi ricordo il titolo. Comunque, una cosa del genere. E niente, Davide. Eccomi, allora, sono dovuta venire in camera perché mio nonno mi interrompe in continuazione. Nonostante le dico che sto registrando video per YouTube, mi dice sempre, ma che cavolo fai adesso che sei così malaticcia con l'influenza? Sì, lo so, mi dovrei riguardare, ma non ce la faccio a riguardarmi perché voglio fare video con voi, tirare i contenuti più possibile e andare avanti col canale YouTube se ci riesco. Quindi vabbè, dettagli. Niente, eh... Ho riacceso la televisione per fare in modo che ognuno non possa capire che ogni volta che devo fare video non mi deve interrompere, ovviamente. Già, adesso nulla. Speravo di fare altri video. Ah, infatti, io voglio sistemare un po' il blushettino. Il blushettino non si può sentire, però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Il blush, mi sistemare male. Questo qua che ho. E ritoccarlo, Ah, vabbè, prima devo lavare i venti, poi me lo ritocco meglio vabbè, fa, fatemelo, il sistema lo stesso, dai. sempre se mi riesce, non è detto, dov'è che, ecco qua, vediamo un po' cosa riesco a fare, allora, da qui, fatta qui, mm, non è male, dai, sto blushing, mi sto vicino il mondo, Bella. tra l'altro questo qua che vi ho fatto vedere stamani è lo stesso vedete il maxi blush della rimel fard che poi è quello che diciamo, è come blush si sì, della rimel questo che è 003 wild card questo qui vedete ci sarà scritto a che parte ma non si aprirà mai perché io all'inizio che metto la telecamera non posteriore ma quella frontale vabbè niente cioè, perché mi si trova meglio a farlo con le, la telecamera frontale che non quella posteriore e vabbè ragazze ok ragazze eccomi qui dunque che dirvi queste cose che sembrano so che cosa un un sol dire un un, un un joker per dire non, non, non prendetelo sul serio però la verità mi sento un buon gioco ma lasciamo perdere che meglio ma volevo darmi la giustattina perché ero troppo oddio adesso lo sono pure troppo davvero aspettate un attimo troppo troppo troppo troppo ah, ci sta ragazzi ci sta finché siamo in casa possiamo pure giocare quanto vogliamo col make up anche se è troppo troppo troppo anche qui è... Eh, no comment, no comment, non comment, non comment ciao yeah. anche di qui vedete perché mi ha tolto quello che avevo già di tanto oh. Oh, vabbè, niente da fare ok niente comunque eh, se il fatto che Oggi non so quanto riuscirò a registrare perché un po' mi interrompe lei e un po' ehm, appunto devo riuscire a registrare i video, non so ancora se riuscirò a registrare perché, non perché mi interrompe lei ma perché devo dire sempre che cosa voglio registrare di contenuti, e vabbè, mi sembra giusto, non a lei, a voi, allora... Innanzitutto eh, oggi, eh, non so, mi sono sentita un po' che a momenti non riuscivo neanche a capire che no, non riuscivo, non riuscivo a, a sapere cosa volevo registrare, quindi ho detto ma registro un getter dei ultimi, di quelli veloci, senza velocizzare i passi, perché se così non si capisce niente, oppure registro un chattere dei ultimi, di quelli proprio non solo veloci senza velocizzare i passi perché sennò no così non si capisce cosa una mazza appunto quindi ho preso e ho, anche se non vi ho dato il buongiorno all'inizio però già cioè avete capito che ero presa dal e lo sono tuttora presa dal freddo e comunque niente quindi eh, come mi è andato il pranzo è andato piuttosto bene eh, mi è andato bene ho bevuto tanta acqua perché l'acqua va bene, fa benissimo bere l'acqua. E, e poi ovviamente mi, son, mi sono, come si dice, veramente, come dire, aiuto. <ride> Scusate. Allora, dicevo, mi sono eh, attenuata a bere sia tanta acqua che anche a... Eh, fammi un bel caffuccio, perché caffuccio, come dice Russo, c'è da prenderlo sempre Vabbè, è di poveri, sono solo sto furto allora, tolto quel cesto che c'era dietro di me, perché non faceva che figura non è un bella immagine per il canale, per il cestello della mondizia lì dietro e quindi l'ho messo nascosto dove voi non l'avete visto, quindi meglio così, perché non è un bellissimo Mm, vabbè lì c'era lo, lo specchio dove mi si inquadra la mia cipollina già la cipolla del mio capelli e vabbè e niente quindi ragazze mie cosa dirvi di bello finalmente sto riuscendo a registrare altri video che piacciono a me non, ho, non sono ancora riuscita a registrare quelli che fanno reali su internet ovvero quelli delle challenge però quasi quasi vorrei registrarvi anche il video uh, virale dei trucchi, senza che mi devo truccare, cioè commentando insieme a voi i video che vanno più virali su TikTok. Ma non lo so. Eccomi qua ragazzi, dunque sono appena ritornata, sono rientrata perché eh, avevo da fare una cosa veloce, da prendere le gocce quelle rilassanti, perché sapete le mie vagagne, però già ho accennato, quindi va bene così. Sono gocce un po' per rilassarmi. Sapete che sono un po', non dico proprio ansiosa, ma quasi, quindi queste gocce mi calmano, oltre che io sono bruttica, psicolog psicologicamente. Ho bisogno di gocce un po' che mi fanno calmare, perché se no io poi comincio i miei 5 minuti senza un valido motivo, e eh, non ce ne sta bisogno quindi, meno male. Sante gocce che mi aiutano! Non, non sto prendendo. Se capisco, state pensando che prendo il compendium, non è compendium, è un altro o un nome Vabbè, una medicina che sento parlare da altri youtuber che prendono. Eh, non faccio nomi perché non, non mi interessa. Non mi va però, ho sentito di altre ragazze che prendono questo tipo di gocce. Io prendo altre gocce che non vi sto qua a dire quale. Perché come per tutto non sono un medico, prima cosa, seconda cosa non mi va di mettermi in mezzo e terza cosa non mi va di mettermi a, a dire troppe cose mie personali su internet perché non si sa mai mi lievitare e quindi nulla. Eh, sì, vabbè, lo ammetto, prendo gocce per calmarmi perché eh, nel, nel, purtroppo con le mie patologie, è ovvio che qualcosa la dovrò più prendere per stare bene, per calmarmi un po', per avere un po' più di sollievo, sia mentale che fisico. Quindi un po' di good karma ci vuole per stare un po' bene con se stessi, non solo con gli altri, ovviamente. E niente, eh, cosa dire di bello? Adesso tra poco, non so quanto sono arrivata, quanti, quanti minuti? Perché senza occhiali, non vedo niente, già ve lo dico, 10 punti di video, ok ragazze e quindi niente ragazzi ah perdonatemi se vedete la vestaglia, ma appunto come vi dicevo sono re del cerfe. allora comunque dunque mi hanno appena finito di, di sistemarsi con la, la polvere della stupa pellet per pulire appunto la stupa pellet e adesso volevo dirvi semplicemente che se riesco a fare i video virali perché non è detto ci voglio provare ma non lo so eh, quindi mi sta dicendo che ah sì, del fatto che eh, ho la vestaglia perché sono ancora reduce dall'influenza, dall'affreddore, non influenza, influenza è brutto dire perché se lo sto dicendo altro. Ma vabbè, ci siamo capiti, sono ancora un po' riduce dall'affreddore, con raffreddore dannato che ho io, quindi vabbè niente. E mi devo per forza di cose usare la vestaglia Sì, sono vestita, però. Ho bisogno della vestaglia per tenere un po' di tepore sul mio, sulle mie casse a costo, costo diaframmatico, ovvero la, i, miei, i miei polmoni, quindi ho bisogno per forza di cose di tenere la vestaglia che mi tiene un po' di tepore caldo su tutto il resto del mio corpicino. Eh, se non vedete col cappello, per ragazze, non ho mai tenuto il cappello, però vabbè, non c'entra niente, solo per dire a voi che ho bisogno di un po' di riva a cuore sì. di calduccio anche se registro video preferisco stare comoda perché mi no, me. quanto siamo arrivati a 10 minuti di video ok e niente mm. come come sopracciglia che ho utilizzato prima già ve lo dico cosa ho utilizzato Vai, il solito pettinino eh. e questo questo gel fissante per definire le sopracciglia, colorato anche, della Douglas, questo qua, molto buono, perché mi dà molta colorazione alle ciglia, ed è questo qua, vedete? Poi, questa matita qui, credete, crede, si sta rimpicciolendo piano piano, ma meno male che non ha un'altra di scorta, ma non come questa, ma diversa questa qui della rimmel con um, come dire con questo pettino qua vedete già questo e niente e questo mi aiuta a far sì che riesco a, a far sì questo, dicendo, vabbè, a ridefinire un po' a uniformare e ridefinire eh, le mie sopraccigliucce. niente questo era quanto eh, per quanto riguarda vabbè, il blush della, della Rimmel, il eh, quasi tutta a di Rimmel, tranne che il correttore che è della L'Oreal Infallible eh, 327 Cash. Quindi, se vi può interessare, con quello ci trovo bene. Copre molto bene le occhiaie, copre anche molto bene le discromie. Lo uso anche un po' come sia primer. Anche se non sempre, perché non sempre lo metto, ma qualche volta sì. E lo metto anche un po' tipo come fondotinta da una parte o dall'altra del viso, non lo metto qua perché se no mi secca tutta la parte della zona T e non mi sta bene però qui lo metto sul, sul vento, già, perché altrimenti sarebbe una catastrofe, già e niente ragazzi siamo già 14 minuti che registro, ok tanto mi riguardo qua a vedere come sono Beh, non è male il trucco, dai, sta resistendo. A parte che sembra un po' ancora un po' palliduccia, però vabbè, sta qua c'è residuo di gocce perché ho appena messo le gocce e mi si stanno un po' seccando quella parte qui dell'angolo dell lacrimale dell'occhio la... come si chiama? come si chiama? si sì, dove metto il correttore, via, là. lo Dovrei anche un po' ristamare perché mi è diventato un po' di, di, di come si può dire di si sì, mi si è seccata un po' la parte questa parte qua non la vedete ma no? io la vedo si sì, mi si è un po' crepato il correttore non è colpa sua sono io che ho messo le voci quindi è andata un po' a diventare un po' basta come si può dire mi viene in mente, come che dire tipo, per esempio la sabbia del Sara il deserto del Sara, ecco, si è un po' crepato ma non perché non ho messo la cipria, la cipria ce l'ho messa off camera perché eh, ho messo appunto il corretto, non il cartone, ho messo le gocce coliglio per gli occhi e di conseguenza, anche se io l'ho fissato e tutto, ha fatto sì che, no, lo so che per voi non c'entra niente, ma per me ho la pelle talmente secca che è una cosa allucinante che qualsiasi cosa io metto mi fa questo scherzo che ci posso fare ragazzi io provo a idratare, a fare tutto, a fare maschere ma non c'è niente da fare la mia pelle rimane proprio Secca, secca, allucinante, non so come dirvi, anche se si prova a assorbire tutto, ma non sempre. Ho notato comunque a proposito, ragazzi, ti dire che ho notato che qui la pelle si sta di nuovo riuniformando, si sta diventando di nuovo una cosa più accettabile, perché prima ero troppo secca qui, e quindi si sta di nuovo diventando più normale, si sta normalizzando, si sta diventando più liscia qui sarà perché sto facendo sia molte maschere che scrub ma anche non solo la sfogliazione ma anche più che altro tante creme sto mettendo qua tante quelle poche che metto mi stanno aiutando molto per quanto riguarda la mia pelle qua su intorno alle guance e anche sul resto del tutto il viso l'aggiornamento allora, skincare questo lo essere oltre al video così di che riccio, aggiornamento skin care io lo chiamerei quasi quasi oltre al make up perché nel make up allora non ho messo nulla se non che appunto questa terra che ho cercato di ricompattare ma già ho mai ricompattata sono assolutamente no comunque vabbè lo sto finendo aiuto della Sunshine rimel e poi ho utilizzato il, appunto il dove l'ho messo non lo trovo più ah, il blush è buono è, è top e poi basta non ho fatto altro a parte sopracciglia correttore e non so dove l'ho messo eccolo qua il correttore della infallibile eccolo vedete non so cosa si possa vedere ma è questo 327 cashmere molto buono e a parte quello non, non so perché ma quando metto collidio così, così. mentre come cosa ho messo? Allora, la cipia come cipia sono andata a mettere questa qua della Rimmel Rimmel sì. eh, Worm Beige 006 questa qua nulla nulla di speciale mi piace setta bene il trucco a parte quando devo mettere collidio ma lì volendo si può ristruccare con l'acqua struccante, l'acqua micellare struccante di Yarnier di e rimettere tutto da capo, anche senza bisogno di risciacquare, ma io ogni volta o risciacquo o mh, vado fuori di testa perché preferisco risciacquare, anche se vado solamente a fare una parte lì interessata per struccare la parte del viso. Niente ragazze, questo era tutto e... Adesso, se riesco, perché sono già 19 minuti che registro, aiuto, vabbè, niente. Eh, io, qualcosa o la taglierò, o se non la taglio, non lo so come fare. Perché per forza devo tagliare qualcosa, non lo so. Vediamo. A presto, a dopo, ciao. Mettete un bel like di supporto se questo video vi è piaciuto. A attivate la campanella qualora voi decidiate. De vabbè, decidereste, non so come si dice, comunque. Se, de se voi de come si dice vabbè, se decidete di iscrivervi mi farebbe un nome piacere e eh, attivate la campanella per non perdere i prossimi miei video i miei video aggiornamento sul canale youtube e eh, iscrivetevi al mio canale youtube eh, no no scusate tiktok vabbè, ci siamo capiti e eh, eh, ciao seguitemi su instagram ciao